Unità. Coloro che si rivolgono alla gente per mezzo dei nostri periodici devono essere uniti fra loro. Nulla che abbia sapore di dissenso deve notarsi nelle nostre pubblicazioni. Satana sta sempre cercando di provocare il disaccordo perché sa che in questo modo potrà ostacolare efficacemente l'opera di Dio. Noi non dobbiamo prestarci alle sue astuzie. La preghiera di Cristo per i suoi discepoli fu siano tutti uno che come tu o oh padre sei in me ed io sono in te anch'essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato giovanni capitolo 17 versetto 21 tutti i veri operai di dio agiranno in armonia con questa preghiera negli sforzi fatti per l'avanzamento dell'opera essi manifesteranno amandosi l'un l'altro quella unità di sentimenti e di azione che li fa riconoscere come testimoni di Dio. Il loro amore e la loro unità testimonieranno della loro unione con Dio a un mondo diviso dalla discordia. E questa è la più convincente prova del carattere divino della loro missione.